Sì, grazie Presidente. Anticipo il voto di astensione del gruppo Capitano del Movimento 5 Stelle eh, per una ragione precisa, insomma non perché vogliamo diciamo così, non prendere posizione. La mozione del consigliere Figliomeni è anche eh, condivisibile in molti degli aspetti, ma si tratta di azioni che già abbiamo messo in campo. E azioni che tra l'altro abbiamo già messo in campo attraverso l'organo che il consiglio, tutti i consiglieri hanno a disposizione per eh, svolgere la funzione di indirizzo e controllo che è proprio quello della commissione, in questo caso mobilità. Io non è nel mio stile rivendicare il lavoro fatto o elencare eh, presunti eh, successi però devo dire che dal 20 marzo la commissione capitania mobilità ovviamente in maniera trasversale e orizzontale, quindi tanto i membri di maggioranza quanto quelli di opposizione hanno eh, seguito e partecipato ai lavori dove si è affrontata giorno per giorno questa emergenza con le diverse eh, categorie. Ovviamente il tavolo del trasporto pubblico ha, eh, ha avuto un rilievo Uh, fondamentale, un rilevo importante, più volte abbiamo udito Roma Servizi per la Mobilità, che ricordiamoci la nostra azienda partecipata che svolge le funzioni di pianificazione e controllo del servizio, più volte è stata udita e ascoltata anche la stessa ATAC che ci ha fornito diversi dati e diversi uh, spunti circa l'operatività in piena emergenza e quella uh, nella fase 2, Ovviamente è stato sempre presente l'assessore calabrese che tra l'altro eh, ringrazio, quindi insomma la Commissione ha lavorato e c'è stato un dibattito aperto senza nessun segreto, senza voler nascondere tra l'altro nulla, né punti di forza né punti di debolezza. Quindi onestamente tra l'altro eh, faccio fatica anche onestamente a comprendere parte almeno dei contenuti degli interventi che mi hanno eh, preceduto. È chiaro poi come ho sempre detto e non l'ho mai nascosto né io né gli altri rappresentanti di chi ha uh, l'onore e l'onere di governare questa città che è chiaro che nei primi giorni qualche difficoltà ci sarebbe stata, ma anche qui uh, la Commissione è stata un'occasione preziosa per intervenire tempestivamente. Cito giusto, ad esempio, tra le centinaia di messaggi che mi erano arrivati, ma non solo a me, circa alcune linee, per esempio, che avevano, sulle quali si era riscontrato un affollamento eh, particolarmente eccessivo, soprattutto nelle prime ore del mattino, subito Atac si è eh, attivata insieme a Roma Servizi per la mobilità per intensificare il servizio su quelle linee e in quelle fasce orarie, ovviamente all'interno dei vincoli dell'ordinanza regionale. E quindi ecco, è stato fatto un lavoro, devo dire, importante, eh, per carità eh, criticabile o meno, ma un lavoro è stato, è stato fatto. Quindi in sostanza questo è il motivo per cui ci andiamo ad astenere su questo atto, perché eh, fa delle osservazioni che in realtà sono già state eh, trattate, e alle quali è già stata data ampia risposta. Grazie Presidente.